E, e l'acqua a casa tua ci stava? Ma che? L'acqua! con buoni! <ride> Quello con buoni! L'hai E per quanto quando Nina, la moglie, de, la parente di Carluccio, si stavolò quella... E' la peschera che si sotto? Eh, e per quanto riguarda la perché poi allora era finita l'acqua, si calevano non era che ha lì. E sta vestire a questo qua eh. a questo qua a questo palazzo qua a questo balance qua a questo balance qua a questo Ci sta ancora, eh? Ma. Ci sta non ancora. Ci sta ancora. a questo di fronte. sta cioè, eh, dove sta non alla non croce, all'altra parte del Fosso, sotto, balance qua a questo balance qua a eh, ci stanno un arco da una parte e un arco dall'altra, che ti affacci e la vedi bene. Eh, ma ci stava al ponte si vedeva bene, capito? Questa peschiera, peschiera per la raccolta d'acqua la vedi bene? Acqua limpida, eh, filtrata. Ma non lì dal tufo è buono perché dal tufo usciva dal tufo l'acqua. E tutti questi luoghi diciamo dove questi contenitori dove stava l'acqua, perché anche a formale stava c'è sta ancora adesso. Erano tutti puliti impeccabili perché la gente. Era tutto, era tutto guai, era tutto, tutto pulito, tutto, perché l'acqua era alla base della. Ma poi non ci stanno dei detettivi, ci stiano no. i veleni che ci stanno muovendo. Eh. l'acqua era buona. Era guardo verla, quando fosse la doretta Perché pure. E io le ci beve. E non è vero. Eh sì, Dunque, ma pure anche l'acqua dei Pozzi Romani era bevibile, perché bevibile. Eh, il terreno all'oliva e alla vigna eh, non è che stavano con cimi o che, no. E facevano i sovesco, se sì. favi, i tutta roba naturale, tutta roba naturale. Comunque vicino a me c'era un, un vigneto, no? Senti, che ci stava la grotta, sorgeva l'acqua, non ti dico quanti litri al minuto, proprio tanti, tanti, tanti, ma era squisita e noi ci andavamo sempre a pigliare l'acqua per bere, stava la vigna alle pezze. E con le sani pure, eh? Con le sani, con le sani. I sani. E, la, e, e eh, I macellari, i del... macellari, che mi ricordo io perché teniamo l'osteria prima di quella, agli ho mm. e ne avevamo a mettere la carne alle rotte. Mm la carne la mantenevano alle grotte, alle grotte. Eh, certo perché non c'erano i frigoriferi, non esistevano i frigoriferi e quindi c'era un sistema naturale e l'acqua prese, eh, la colizia, bagnarola. Dovevi allora i frigoriferi non esistevano, allora mio padre, noi c'eravamo sempre il prosciutto d'estate, c'era una cisterna che ha una cisterna e veniva attaccato con la corda a filo d'acqua per farlo mantenere oh no. al fresco e eh no lo si rompe per chiappare <ride> no, no. Ah. mi ricordo, ricordo come si è detto ogni chiappato il ho preso tutto se ti ha chiappato cosa, poi è caduto a la peschera dentro allora. eh. l'acqua per il eh, è è chiappato però perché ci stiamo così per schiappare i chicchi per le allora stiamo tutti i mezzi e fortuna